Ti guardo, sento che, che il tarro che mi brucia nel cervello no, mi lascia pace Come se potessi dirlo la prece, prece di, di tutti, prece tutti prece quelli che non hanno più ordine scrivo scrivo, scrivo, scrivo, ma per chi? Scrivo scrivo scrivo, scrivo, scrivo, scrivo, scrivo, ma per chi non mi sente? Vengo qui, vi tolgo anche questo dente. dente Tu mi vuoi ascoltare? Stammi vicino, vicino, come vicino, vicino Come giro per faccio un casino, un casino, un casino